Ciao a tutti, non so se sono in diretta perché ho problemi di connessione. Vediamo un attimo se incomincio a avere qualche risposta. Okay. Ciao a tutti, non so se sono in diretta perché ho problemi di connessione. se incomincio a avere dovrei, dovrei essere in diretta ok ok incomincio a avere okay. ciao a tutti non so se sono in diretta perché ho problemi di fatemi cenno con qualche con qualche visino qualche manina mi sto aiutando anche col cellulare perché almeno se incomincio a avere dovrei, dovrei essere in diretta ok Ok, perfetto. Ok, comincio a avere okay, no, tutti, non so se sono in diretta perché ho problemi di. Vediamo un attimo. Fatemi cenno con qualche, con qualche visino, qualche, qualche manì perché almeno <ride> comincio a avere. Metto il Pro... film. Dovrei essere in diretta. Sono... Okay. Okay, ok, perfetto. Va bene, eccoci qua, dovrei dovremo esserci. Allora, attimo. fatemi fatemi, fatemi con sapere qualche, con qualche visino, qualche sono così... Fatemi sapere se si sente l'audio, se mi vedete bene. Ok. okay. Ok, Damiano, ok. Rita. Bene se si sente l'audio, se mi vedete bene. Ciao, Rita. Ok. Bene, scusate appunto per il ritardo dopo questi... dopo questi... Okay. Okay. di connection. Ok, qualcuno si sta connettendo. Carolina, Damiano, ciao a tutti. Antonia, ciao. Mi sentite tutti, vero? Ditemi solo se, se mi sentite. Ciao Maria, perché sento un rimbombo, quindi vorrei, vorrei capire se mi sentite liberamente così inizio. Aspetto che qualcuno di voi... Ok, Antonia dice che si sente, perfetto. Carolina, anche dai, bene, così almeno possiamo iniziare. Eh, intanto volevo ringraziare appunto la piattaforma di Psicologicamente, Vincenzo, che ho conosciuto nel mio cammino, eh, e volevo proprio ringraziare tutto lo staff che c'è comunque dietro a, a questa bellissima piattaforma, dove ci sono veramente tante persone, tanti miei colleghi eh, e ognuno di noi in questo momento particolare spiega eh, il, proprio, il proprio talento, no? come quello che vorrei appunto oggi mh, indicarvi, indicarvi io e spiegarvi io. Eh, il tema di oggi usate, Ok. il tema di oggi è la protezione vorrei farvi eh, Capire eh, come mh, è possibile schermarsi, no? come è possibile pulirsi. Okay? Eh, perché oggi è importantissimo. Sotto questo punto di vista eh, siamo abbastanza, abbastanza ingenui. Oggi, eh, con molta semplicità, vi spiegherò come fare. Vi ricordo. Io insomma sono Michele, Michele Francesco, eh, grazie a tutte le persone che sono collegate adesso, mi state piano piano dicendo che si sente, quindi qualcuno dice ritorna l'eco, ma vediamo se così mi sentite credo di aver disattivato appunto il rimbombo del pc comunque dovrebbe, non dovreste sentire più l'eco ora confermatemi ragazzi se non sentite più l'eco così andiamo avanti grazie ditemi solo se mi sentite ciao silvi ok un attimo che vediamo qua così provo ok Ok, ragazzi, io non eh, ho disattivato il mio audio del PC. Ah, ok, ora va meglio, perfetto, ok. Scusate, ma è la prima diretta solo, quindi solo, diciamo che nella tecnologia sto migliorando. Sono uno sciamano che sta migliorando nella tecnologia. Ok, quindi mi ha confermato appunto Carolina che ora va meglio, quindi iniziamo. Ok, ora, ehm, appunto sono Michele Francesco, vi ringrazio tutti per essere qui in questo giorno e eh, in questa grande transizione, in questo grande cambiamento che stiamo ovviamente eh, vivendo tutti. Ecco perché premevo nel, ehm, nel darvi degli spunti della protezione, come schermarsi. Magari per alcuni di voi eh, già lo sa, però insomma, come, dicono, come dico i miei in varie città d'Italia, dove appunto prima del corona giravo per condurre le mie meditazioni, Cito sempre, è un po' come la scuola guida, no? mi piace sempre ripetere perché per me eh, lo schermarsi è eh, la base di tutto. Io sono uno sciamano, come voi appunto sapete per chi non lo sa, mia nonna lo era, quindi ehm, lo sciamano vi ricordo che è una delle tecniche più antiche, più antiche conosciute eh, dall'uomo, eh, ecco perché Comunque una, una, un, guaritore, un guaritore va a lavorare i corpi sottili, va a riprendere e a ripristinare le memorie di altre vite che ha passato in questa attualità e neanche in questa attualità, anche nelle altre dimensioni. Quindi ehm, lo sciamano cosa fa? Lo sciamano agisce eh, con strumenti, agisce con il suono, agisce col profumo. Quindi, ehm, tornando alla pulizia energetica, eterica, eh, parlando eh, di protezione. Ora, ehm, quando ci accorgiamo che a livello di campo siamo attaccati, ehm, quando a un certo punto nella giornata ci svegliamo, stiamo bene, e quando sentiamo una risonanza o una parola, che ci attacca che cosa vuol dire quando siamo attaccati entra a livello di campo ok eh, campo aurico calcolate che in media un campo aurico di una persona normale arriva se voi mettete le mani fino qui arriva fino a dove arriva le mani una persona che lavora spiritualmente profondamente giorno dopo giorno questo campo aurico si espande sempre, sempre, sempre di più. Quindi la, la protezione perché è fondamentale? Perché quando entra questa informazione eh, va a intaccare, va a infiammare, a bucare questo nostro campo e nel momento in cui ehm, ci sono queste piccole fessure entra la sporcizia e lì incomincia il malessere anche fisico, psicologico eccetera eccetera eccetera quindi ora chiudendo questa parentesi ehm, vorrei darvi delle tecniche poi però mi piacerebbe che se avete delle domande ehm, insomma sono qui apposta per rispondere quindi se avete delle domande se avete delle tecniche se avete dei dubbi ehm, insomma sono qui apposta per aiutarvi Ciao Angela, ciao anche a Vincenzo, insomma che sono uniti adesso. Un attimo che ricollego anche il cellulare così se ho l'ombra sul pc, perché sono all'aperto, mi piace molto stare all'aperto, non ce la faccio a stare in un luogo chiuso. Quindi, ok, scusate, così sistemo anche questa cosa, ok, ok un attimino di pazienza ok così almeno ho le due schermate ora fase, fase prima basic questo è un palo santo no? credo che lo conoscete tutti costa pochissimo e dura tantissimo ok? quindi palo santo e salvia sacra no? no? A me piace usarli tutti e due, comunque ehm, lo accendete. Ok, eh, il, palo, il palo santo, rispetto alla salvia, dovete, ehm, rimanere, dovete lasciarlo acceso per un po' affinché lui possa fare il fumo. No? Quindi, una volta acceso, fate due minuti lasciate che il legno che il palo santo bruci lo spegnete semplicemente facendo questa posizione ok? vi accorgerete che esce fumo, molto buono, profumato lo prendete e lo girate per tre volte in testa nel corona, ok? e tre volte all'altezza del quarto chakra poi in aggiunta se volete vi farete il giro dell'otto infinito qualcuno si chiederà senso orario antiorario, non ci sono regole nel senso da, dalla mia esperienza dopo che sono tornato dal mio incidente eh, ero anch'io abbastanza schematico ci tenevo alla regola però ecco per me e l'Arcangelo Luriel che appunto eh, ho conosciuto grazie al mio incidente ce l'ho da quasi otto anni con me e tutti gli altri esseri poi nelle altre sezioni magari vi spiegherò e vi illustrerò meglio ogni dettaglio mi, mi, mi ha sempre detto mi hanno sempre insegnato l'importante è l'intenzione ok l'intenzione attiva il movimento dell'azione di quello che si fa quindi è importantissimo questo quindi tre giri in testa tre giri al cuore e vi fate il segno dell'otto, dell'infinito. Importante anche invocare, prima di iniziare, chi, qualsiasi essere voi vogliate, eh, del mondo dello spirito, se avete un vostro spirito guida, eh, quindi invocate il vostro arcangelo, no? il vostro animale totem, eh, chiedeteli di aiutare, chiedetevi di aiutarvi in questa pulizia energetica di pulire ogni scoria affinché i vostri campi energetici e il vostro corpo aurico si ripulisca continuamente okay? quindi questo idem con o Paolo Santo o Salvia Sacra uno dei due, potete farlo anche con un incenso insomma io adoro questi due prodotti costano poco e durano tantissimo però potete farlo con qualsiasi con una candela potete farlo con un olio, con un olio essenziale eh, con i vostri incensi potete liberamente avere la scelta vediamo un po' ok Carolina appunto cita l'intenzione e quello che conta un attimo che guardo un po' quello che avete scritto ok, buonasera Angela Ok, Ok, lo faccio senza conoscerne il significato, bravissima. A volte eh, usiamo un istinto, perché? Perché questo, questo stesso istinto si collega a una memoria e questa memoria si aggancia a una vita precedente, no? E, e, e questo è fantastico perché appunto... Uh, ti ricolleghi a quella frequenza, quindi riprendi quel talento no, antico che, ha sem che sempre ha fatto parte di te. Ok. Flora, ciao, ciao sorella, zia greca della Flora, ciao, ciao, ciao, ciao, si è connessa anche lei dalla Grecia, grande. E quindi ecco, è importante, è importante l'intenzione, l'intenzione attiva il movimento sincronico di quello che si fa, perché schermarsi? Bisogna proteggersi e schermarsi ovunque, da tutti, dall'ambiente, dalla famiglia, dal fidanzato, dalla fidanzata, eh, da tutto, perché ognuno di noi ha uno zaino e questo zaino si carica, si carica, si carica sempre di più se non facciamo queste pulizie e se non svuotiamo il nostro zainetto. Okay? Un'altra cosa fondamentale. Pulirsi ehm, con l'acqua, chi ha una vasca da bagno la riempia, la, eh, riempite, scusate, riempite la vasca da bagno, inserite dentro un chilo e mezzo, due chili di sale, accendetevi le vostre candele, prendetevi anche dei petali, dei petali di fiori, introducete dentro fiori di bac, oli essenziali, quello che sentite più opportuno. Prima di inserirvi, all'interno della vasca da bagno e anche, per chi non c'è la vasca da bagno state tranquilli perché poi apro una parentesi per la doccia okay? allora ok? Um, quindi riempite inserite dentro amido di riso quello che sentite voi di inserire accendete delle candele questo è quando proprio siete saturi questo è quando proprio in una situazione o in questo momento della vostra vita siete intossicati ehm, come, fare a come farne uscirne Co perché non cambia nulla perché mi sento stagnante in questa situazione perché mi sento questo peso perché ingrasso perché mi allargo c'ha tutto un senso ricordatevelo quindi vi riempite la vostra bella vasca prima di entrare vi mettete, vi connettete, quindi prendetevi uno sgabellino, vi sedete anche al bordo della vasca, schiena dritta, spalle morbide, ispirate e buttate fuori per sette volte. All'ultimo respiro, cioè al sette, mano sul cuore e lì imparate a chiedere chiedete a chi vi sentite di chiedere al vostro arcangelo al vostro spirito guida a chi sentite di chiedere alla madre terra all'universo di benedire quell'acqua stessa affinché possa ripulire ogni campo aurico ogni corpo sottile ok quindi um, una volta fatto questo vi inserirete nella vasca con quello che volete inserire, vi consiglio petali di fiori se li avete, ovviamente chiedete sempre alla pianta il rispetto più possibile eh, per raccogliere dei fiori oli, fiori di bacche no? il vostro bagnoschiuma, quello che voi appunto sentite, un chilo e mezzo due chili di sale, quindi il sale deve essere io consiglio quello fino quello, insomma, quello fino perché proprio si scioglie okay? ecco perché nella mia pagina Facebook, che è Camminare nella Luce, che è collegata al mio sito nella luce, ci sono dei video, soprattutto mh, che spiego al mare, il rituale anche, come fare un rituale al mare. Quindi, una volta fatto, fatto questo, vi riempite la vostra vasca e vi immergete all'interno. Ah, grazie Vincenzo, <ride> grazie fratello, grazie, ci siamo sentiti stamattina, grazie. E quindi vi inserite all'interno della vasca e state a mollo, un po' come state un po' in sala moglie, se così si può dire, state a mollo, belli e rilassate, ovviamente con le vostre candele se le avete, con, con, con una canzone, con un vostro mantra, no? E vi mettete lì. Allora... Già solo che l'intenzione di aver, acce, aver riempito una lasca, chiesto alla Madre Terra, agli esseri di luce, eh, al vostro arcangelo, che lo vedremo alla terza puntata, vi spiegherò come calcolarlo, perché ognuno di noi ha una frequenza angelica, quello lo spiegherò a giugno. Quindi vi mettete lì, voi non avete idea del miracolo e della sincronicità che andate ad aprire. Quindi rimanete a, rimanete a mollo, respirando tranquillamente. Non vi laverete subito. Perché questo? Perché dove. Questa è, è la mia esperienza. Perché è meglio, meglio stare a mollo, respirare, pensare a un qualcosa che volete lasciare andare, in quell'acqua stessa. ok? Quindi pensate proprio al rilascio che cosa desidero lasciare, non voglio, mi piace più desidero, che cosa desidero lasciare in quest'acqua benedetta, ok? Eh, che cosa, eh, qual è la zavorra che vorrei staccarmi con quest'acqua benedetta? Quindi rimanete lì tranquilli e chiedete proprio di, rigenerare ogni campo sottile, ogni corpo sottile affinché, questa frase ve lo, ve lo, ve lo dico perché per me è fondamentale, no? perché comunque l'acqua è, è uno dei quattro elementi, noi siamo fatti del 70-75% di acqua, quindi è ovvio che facendo questo noi sporchiamo quell'acqua, no? perché lasciamo le scorie in quell'acqua benedetta, in quell'acqua magica. Questa frase per me è un Graal, è importante dirla perché, quindi, fatto, fatto ciò, fatto tutto questo, eh, è importante dire che quest'acqua stessa possa essere rigenerata con la Madre Terra. Quindi io come anima non lascio scorie e non inquino altra acqua affinché quest'acqua vada in contatto con la Terra. La madre Terra, tutti gli angeli, tutti gli arcangeli possano rigenerarla in nuova luce. Ecco, questo è fondamentale perché se no si rischia ovviamente di lasciare ogni scoria nell'acqua e... E inquinare la madre terra che non mi sembra il caso quindi è importante per me dire questo quindi ringraziate e eh, insomma chiedete di rigenerare quell'acqua stessa che vi ha ripulito in luce nuova ok? quindi questo è importante la, questo è anche da dire quando, si fanno, il, quando appunto si fanno questi rituali al mare vi mettete lì, fate il finto morto e invocate, cioè proprio chiedete alla forza del mare di aiutarvi a lasciare andare ogni bassa frequenza, ogni scoria quel mare stesso chiedete proprio al luogo all'ambiente, al mare stesso di che quelle scorie, cioè le nostre scorie vengano rigenerate in nuova luce così create automaticamente un otto, un otto infinito, una connessione continua ok? di ciclo sincronico di tutti noi in questo pianeta ecco quindi questo è mi piaceva appunto eh, dirvelo magari per alcuni di voi che mi seguono in tutta Italia lo sapevano o magari lo fanno però ecco è importante perché eh, è nelle sommature secondo me eh, che, che trovi no, la chiave di lettura no? poi eh, cosa dirvi Ehm, schermarsi anche da un ambiente la protezione no? per lo sciamano come me, mia nonna mi ha sempre guidato nell'astrale, mi ha sempre guidato eh, ne, nel, mondo, nel mondo dei sogni, nel mondo sottile perché mia nonna si è staccata da questa attualità quando appunto avevo tre mesi, quindi eh, me la ricordo semplicemente nel mondo astrale non nel mondo fisico eh, grazie a lei mi ha insegnato tecniche di, di guarigione, di guarigione spirituale, di guarigione di corpi sottili, eterici, ok? perché vi assicuro che nei miei incontri individuali o anche telefonici, spesso trovo um, cor, eh, campi aurici completamente distrutti o aperti, e Quando abbiamo un corpo aurico aperto vi ricordo che entra tutto e se entra sporcizia è, è un casino, nel senso ovvio che si può ripulire, però vi assicuro che eh, quando si è già in una fase depressiva, quando si è già in una fase eh, di bassa frequenza, se entra sporcizia si fa fatica a ripulirsi, ecco perché per quanto mi riguarda vi consiglio almeno una volta a settimana, una volta ogni quattro giorni il bagno. Apro una parentesi, ovviamente per chi non ha la vasca da bagno abbiamo, le abbiamo anche le docce, io ho, avuto, ho la fortuna di avere tutte e due. E, chi ha la doccia può prendere semplicemente il sale e eh, fare lo stesso rituale della vasca, quindi chiedere ai maestri, agli esseri di luce, a chi sente di chiedere, apre l'acqua, quindi si bagna la testa, sempre i sette respiri, ok? Quindi sette respiri, aprite la, do la doccia, fate scivolare la doccia nel chakra corona, nella testa, prendete proprio il sale e vi condite, come se condite l'insalata, quindi chiedendo sempre di pulire... Ogni corpo sottile, ogni campo arico lo potete fare tranquillamente, anche appunto nella doccia per chi non ha per chi non ha la vasca, ok? È importante: importante amici: è importante voi che ehm, appunto siete qui che mi state, mi state seguendo, ehm, è importante pulire, è importante pulire il proprio, il proprio corpo sottile, perché appunto. Avendo dei campi e dei corpi sottili, dei campi aurici, questi campi aurici interagiscono anche con le persone che noi amiamo, con la nostra famiglia. Quindi eh, automaticamente vanno a interagire anche con le altre persone. Anche eh, per me è importante schermarsi e la, la questione della protezione è questa, e di pulizia energetica. Poi apro una parentesi per come schermarsi. E io agganciarmi, ciao Damiano, grazie a te, eh, anche a Germano, eh, vorrei agganciarmi a, eh, questa appunto, ripeto, è la protezione, vorrei agganciarmi a come schermarmi, chi posso invocare, chi posso chiamare. Quando magari andiamo anche in qualsiasi santuario, in qualsiasi chiesa, in qualsiasi posto, anche all'aperto, Ragazzi, ogni pezzo di terra ha la sua memoria e se siamo in quel luogo, in quel giorno, in quell'ora, tutto ha un senso, quindi tutto ha un collegamento, anche magari per una semplice passeggiata, tutto ha un collegamento, quindi chiedete sempre alla vostra guida, al vostro, al vostro arcangelo chiedete di aiutarvi a schermarvi completamente da questo ambiente, ok? Quindi chiedete esempi, vi faccio un esempio, prendiamo l'Arcangelo Michele, ehm, che ho insomma, prima, prima di Uri è arrivato Michele, ehm, stai guidando, stai andando nel luogo, stai andando, che ne so, dal dentista, dalla nonna, qualsiasi luogo tu vada, fermi, respiri e chiedi. Esempio. Arcangelo Michele, ti invoco con la tua spada e col tuo raggio blu cobalto. Ti invoco affinché possa schermarmi da qualsiasi bassa frequenza, da qualsiasi memoria di quel luogo da qualsiasi memoria di questa persona. Ok? Quindi, da qualsiasi bassa frequenza che possa danneggiarmi, ti chiedo l'intervento immediato affinché ogni mio, ogni mia aria, ogni mio corpo, ogni mio campo aurico possa non essere attaccato. E così sia, così sia, così sia insomma vi creerete una barriera sottile e vi assicuro che nulla può entrare nulla, assolutamente quindi questo è veramente eh, un ottimo strumento secondo me che trovate, ho sporcato col il palo santo che trovate nell'ultimo volume dell'Arcangelo Uriel sono appunto scritture che ricevo giorno dopo giorno ok? quindi qui ci sono sia le scritture datate che anche dei mantra, al fine del libro troverete delle preghiere che appunto mi ha citato l'arcangelo Uriel e dei mantra dei mantra come, come schermarsi come pulirsi okay? allora Francesca ciao Francesca ciao Michele io sono una ok? quindi solitamente uso questo come metodo di protezione posso usare sia questo che quello che suggerisci tu, tu assieme? Aspetta, che c'ho il sole davanti, ok. Chiedendo al mio. Oh, certo, certo, Francesca. Guarda che più ne metta! <ride> cioè, non, è bello anche magari mischiare eh, determinate tecniche. Quindi, eh, io insomma, sono uno sciamano, mi piace connettermi inizialmente con la radice del mio albero. Immagino proprio che le mie radici vadano al centro della madre terra e lì mi connetto. Sono, sono un po' in mezzo no? tra, la, tra, tra la terra e il cielo, un po' quello che è uno sciamano. Mi, mi connetto al mondo dello spirito e, e lì fai poi le tue pratiche. Assolutamente sì, Francesca. Eh, lo puoi fare tranquillamente, tranquillamente insieme. Sì, ovviamente tu se pratichi i rechi. Insomma, hai energia da dare e trasferire, eccetera, eccetera. Quindi poi la simbologia per me, guarda, è importantissima, è veramente importantissima. Ti parlo della simbologia collegata non ai Reiki, che conosco benissimo, che ho fatto, ma alla simbologia sacra, collegata all'Arcangelo Metatron, che lo vedremo poi quando farò appunto la lezione degli arcangeli vedremo tutti i 12 arcangeli cristallini, i 12 arcangeli principali dove sono connessi in ognuno di noi, perché ognuno di noi ha una frequenza angelica e vi insegnerò come calcolare la vostra data di nascita e spiegherò arcangelo per arcangelo tutto questo. Grazie a te Francesca, grazie a te assolutamente. Bene, se avete qualche domanda, io ogni tanto vedo i vostri, vedo i vostri like, ehm... Vorrei aprire anche questa parentesi. Allora, um, beh, come adesso come potete vedere sono immerso tra, tra la natura e spero che si sentano anche gli uccellini sottofondo perché è veramente bellissimo questo posto e spero di invitarvi al più presto perché appunto prima del coronavirus avevo tantissimi eventi qui dove sarà sicuramente il mio centro ma insomma sicuramente ci riprenderemo. Allora, Lorena mi scrive. Ah, c'è cioè Vincenzo, quando... Ok, ha scritto Vincenzo, dove? Ok. Allora, quindi l'importante in questo momento, dove siamo stati appunto eh, no, chiusi in casa, con la famiglia, no? Um, fatevi queste domande. Per me è la base, questa è anche la base di protezione ciao Immacolata, ciao, ciao a tutti, grazie, grazie, grazie. Um, chi sono? Chiedetevelo, magari ve lo siete chiesti in questi giorni, di, magari, isolamento. Cosa voglio fare? Dove voglio essere? Con chi? Cosa desidero? E dove desidero andare? Chi sono veramente? Che, la mia anima, dove, la mia anima mi spinge, in quale luogo, con quale colore, no? Ehm, è ovvio che ne sento tante di anime, vi assicuro, al giorno telefonicamente, e, e soprattutto in questo, in questo momento, dove appunto stiamo vivendo tutti, si sono sciolti tanti nodi, si sono sciolti tantissimi nodi, a livello proprio raz razionale, individuale e anche di coppia. Quindi molti si sono uniti, ma tanti altri si sono scontrati. Ecco perché è importante, ehm, è importante appunto proteggersi, perché in questo momento terreno storico, dove noi come anime abbiamo scelto eh, di vivere in questo piano, che okay, abbiamo scelto noi di vivere, con la nostra totale responsabilità, è importante, è importante... Uh, rimanere ben radicati e sapere veramente quello che vogliamo e dove vogliamo essere con chi soprattutto ecco perché la pulizia è fondamentale fatela fatela sempre uh, perché vi assicuro che troverete solo beneficio, solo beneficio un attimo che vedo un po di scritte così almeno vi seguo tutti Ah, ciao Germano, grazie, bellissimo, si sente un'energia positiva, ci arriva una bella vibrazione, grazie, grazie, sono veramente felice, ciao Eliana, eh, Immacolata, ciao, ti sei, non ti sei persa nulla, non ti preoccupare, tanto, ehm, la, insomma, se ti sei persa un pezzo di, di diretta la potrai vedere quando vuoi, ok? Nella piattaforma di Vincenzo D'Amato psicologicamente o anche nella mia pagina, facebook è camminare nella luce dove lì eh, vi ricordo potrete vedere i miei eventi e le mie meditazioni che faccio in skype due volte al mese ok c'è tutto scritto come potersi registrare perché visto che non posso interagire fisicamente in tutta italia nelle mie città lo sto facendo tramite skype e vi assicuro che il lavoro è identico a livello energetico si mantiene la stessa vibrazione allora francesca Ciao Francesca, ma ah, guarda, io l'ora di poter lavorare di nuovo. Eh, chi lo dici? Faccio, faccio Il massaggio, faccio ah, il massaggiatore terapeutico e mi mancano i miei? Eh, chi lo I miei pazienti, mi manca il lavoro manuale. Eh sì, guarda, guarda Francesca, non puoi capire, lo dice, io lo dico i miei tutti i giorni, mi mancano tantissimo e colgo l'occasione di, di salutarli. Qui, saluto tutta l'Italia, insomma, saluto tutte le città dove appunto fino a due mesi fa giravo. Eh, mi manca un abbraccio, mi manca suonare i miei strumenti che sono adesso individualmente. Magari nell'ultima meditazione, la, la meditazione che farò il 16 maggio alle ore 18 e 30, eh, li suonerò comunque gli strumenti. Tanto insomma l'audio è buono e quindi si può lavorare tranquillamente. Ok. Ciao Liliana da Napoli, ciao sorella, ciao tu, ciao Silvia, bene, bene che siete, vi siete connessi, non vi preoccupate perché tanto la, la registrazione e quello che vi siete persi è comunque, è comunque appunto, è, è tutto salvabile, quindi non, non avete perso nulla. Okay? Se, avete de, se avete delle domande fatemele. Um, quindi um, aprendo una parentesi, chiudendola perché vorrei dare lo spazio a voi. Bagno al sale come ho citato prima, ok? Eh, potete proteggervi con dei mantra. Mettetevi sul divano, mettetevi eh, su Google, cavolo, c'è tantissimo materiale oggi, siamo fortunati. Eh, mettetevi, mettetevi dei mantra di guarigione. Io consiglio mantra di guarigione, ok? Ehm, con lo monopono, ok? Ti amo, mi dispiace. Ti prego, perdonami, grazie. Ti amo, mi piace. Ti prego, perdonami, grazie. Questo è un mantra potentissimo che lo so che molti di voi conoscono. Quindi, anche quando avete uno sconforto, dovete fare un esame, dovete affrontare un qualcosa o dovete, o magari um, dovete lasciare andare una storia d'amore, un lavoro, perché sono tantissimi che stanno cambiando la propria vita. Cioè, questo coronavirus è un po' stato il pretesto eh, di svoltare, di girare completamente la propria vita, affinché le, le nuove prospettive vengano più avanti. No? Se avete delle domande, sono, sono qua, se avete capito, se non qualcosa non è stato, non è stato, non è stato chiaro. Quindi, tanto che scrivete, eh, fiducia in se stessi, fondamentale in primis, ok? Quindi eh, affrontare, affrontare le nostre paure. Cosa vuol dire? Che se affrontiamo le nostre paure, alziamo il livello energetico. Se alziamo il livello energetico, siamo alti di frequenza, siamo puliti, siamo luminosi. E se siamo luminosi, a livello sincronico, si possono solo che avvicinare anime di luce, situazioni di luce dinamiche, cioè no? Che ve lo fare? <ride> allora un attimo che Carolina, bravissima, adesso lo stavo dicendo, um, quando suono quando sono il tamburo non vado in trance, ma ci capita di sbagliare come se fosse arrivata una sorta di guarigione, di purificazione, bravissima Carolina, uh, è veramente veramente hai citato un passo molto per me fondamentale, io ho più di un tamburo e anche la, la guarigione avviene proprio da lì, col disegno, col colore, come ha citato oggi Imma, ciao Imma, ehm, il tamburo, entrate in risonanza, ricordatevi che la musica, uno strumento solo avete, ehm, usatelo. A me il tamburo, vabbè, io ho la fortuna di vivere adesso in un bosco e quindi posso fare a quanto voglio, non vivo più in un condominio. Eh, quindi prendete il tamburo, prendete una campana tibetana, una campana di cristallo, un sonaglio, insomma, io adesso vi parlo da sciamano, però, insomma, un violino, un pianoforte, qualsiasi strumento musicale, quello per me è un altro mantra potentissimo. Perché quando dipingete, quando suonate, quando esprimete una disciplina spirituale, vi potete solo connettere col mondo spirituale. Ok? Nello, col mondo spirituale ehm, intendo col, col mondo sottile, non con i nostri defunti. Ecco. Premo anche dirvi questo perché molti mi chiedono ma chi devo chiedere? No? L'ho detto prima agli esseri di luce, angeli, arcangeli, alla madre terra. Un consiglio eh, per questioni personali, per una protezione, per una, per un, quando volete schermarvi da un ambiente, eh, se volete un consiglio, io non chiedere dei defunti, nel senso. Loro hanno fatto il loro ciclo terreno e ora sono in un altro piano, ok? Angeli, esseri, luci, spiriti guida, animali totem, sono ancora in un altro piano, no? eh, Quindi se volete un consiglio chiedete, chiedete a loro, sì, assolutamente. Um, volevo, visto che se non ci sono domande, se non mi fate domande, se avete, insomma, dai, non siate timidi, il tempo corre, abbiamo ancora più di dieci minuti. Um, Liliana dice lasciateli stare, <ride> appunto. Eh, sì, nel senso, io consiglio di non invocarli. Potete magari pregare, potete mandargli un raggio di luce, di pace, d'amore, ma per eh, soprattutto in questo momento di, di grande transizione, di grande ascesa, come dice l'Arcangelo Uriel nelle mie scritture: è importante. Eh, insomma, chiedere a loro, no. Perché, perché no, nel senso, non che i nostri cari non siano capaci, però insomma, ci sono raggi più forti e più connessi. Allora, Francesca, ciao Francesca, anche se non è un ma volevo chiedere una curiosità, ieri sera ho visto una piccola scintilla luminosa, era reale? Eh, non avevo dubbi. Sì, Francesca, loro ci parlano, questo poi nella seconda lezione vi dirò nel dettaglio, loro ci parlano con le luci, ci parlano con la musica, ci parlano con la numerologia, numeri doppi, 333, 666, 12 e 12, le targhe auto 333, 666, 777, 000, piume bianche, ehm, cuori di qualsiasi forma, insomma, ci parlano e ti assicuro Francesca che si massacrano tutti i giorni, quindi sì, eh, anche nelle foto, No, sicuramente vi è capitato eh, di trovare delle sfere di luce di trovare, si chiamano orms sono sfere di luce, esseri di luce quindi insomma eh, sono, sono, sono bellissimi no? si manifestano anche così Rosi. mi sento molto fortunata perché in questo periodo di quarantena mi sono arrivati eh, dei codici di luce che sto usando come mantra per trovare l'equilibrio interiore bravissima Rosi, bravissima e anche io uso tantissimo i codici, uso tantissimo eh, la geometria sacra, ho anche fatto delle carte e spero che, insomma, meno di un anno di, di, di, di insomma, renderle pubbliche queste carte e tutte le scritture. Allora, okay. Francesca, mi era già capitato una volta cosa, cosa significa secondo te? Cosa ti è capitato, eh, Francesca? Ah, le... Per quanto riguarda le scintille, ha ah, dei codici? Allora, mh, ah, okay. guarda Francesca, il vero significato non è tanto importante eh, capire il senso e il vero significato, ma è tanto importante eh, renderlo tuo. È un po' come se per me questo mouse è sacro per te è sacro, per te è un mouse, la stessa cosa è una pietra, la stessa cosa, qualsiasi cosa. Quindi non, non, se vuoi un consiglio, non focalizzarti su quello, ma se ti arrivano dei codici, ricordati che hai tutta la conoscenza per attivarli e per usarli. Sì. Quindi il significato è semplicemente dentro di te, semplicemente solo dentro di te, collegato alle tue memorie. Germano, interessante, grazie Germano, siete tantissimi, veramente vi ringrazio, vi ringrazio tutti, scusate che ogni tanto mi escono delle cose. Ok, dai abbiamo ancora qualche minuto, eh? se avete delle domande. Ah, geometria sacra è molto interessante, sì, ricordatevi che ognuno di noi ha una geometria sacra, quindi lo, lo, dirò, lo dirò quando farò la lezione degli Arcangeli la geometria sacra è collegata a proprio a, alla nostra essenza ed è semplicemente sopra da qui sopra la nostra testa e nei miei lavori individuali è bellissimo perché quando vado in trance ho disegnato anche il, la geometria personale dell'anima, bellissimo sì. ok Marusca, ciao Maruska ben arrivata anche Maruska Qua c'è un bellissimo sole, spero anche da voi, spero che si veda anche bene perché non capivo bene la luce, quindi insomma, però sapevo che volevo stare all'aperto perché non ce la faccio. insomma. ok, vediamo se ci sono altre domande. Ciao Marianna, ciao Marianna, ciao ciao, come stai? Ben arrivata. Ok, ora, quindi spero, spero e mi auguro di essere stato, di essere stato chiaro. Ehm, lucido, cristallino eh, perché è la mia prima diretta da soli pensate, grazie a Vincenzo, a Imma che mi hanno dato questa opportunità perché fidatevi che non l'ho mai fatta eh, insomma, però dai è sempre bello dare nozioni soprattutto in questo momento Germano qualche consiglio per chi volesse iniziare un tam sciamanico e campane come comprarli quello che ci può... ok, guarda ehm... Come comprare una campana e un tamburo? Vanno sentiti. Lo strumento, siamo in questo mondo di materia e ogni cosa va sentita, Germano, quindi prendi la campana o prendi il tamburo, prima di suonarlo lo senti, entri nel suo campo aurico, fermi e fidati che la tua anima riconoscerà lo strumento. Uno dal suono, due dall'oggetto materiale. Sì. Grazie Vincenzo, ti voglio bene, lo sai. Grazie, grazie, grazie. <ride> grazie Jennifer dalle Marche, grazie, grazie, veramente. Grazie a tutti perché siete veramente, siete veramente tanti. Volevo fare una cosa, visto che non ci sono nel frattempo domande. Se volete, se volete confermatemelo. Volevo ehm, aprire insieme a voi un messaggio dell Uriel dell'ultimo libro, eh, che insomma, è il terzo volume che prima di quest'estate esca e vorrei leggere questo messaggio come, come va usato questo libro se volete appunto provarlo, acquistarlo lo mettete all'altezza all del cuore fate una richiesta e lo aprite io vorrei, farlo, vorrei fare questo per voi e vorrei leggere questo messaggio qui in diretta da tutti voi se voi, se voi appunto me lo consentite Liliana Miki ci lascia un messaggio inerente a lasciarci attraversare dalle memorie che stanno emergendo senza opporre resistenza. Certo, Liliana, è veramente... Ciao Fabrizia, ciao Fabrizia. Sì, Liliana, hai citato veramente un... un... Veramente importante. Scusate, ma cioè, tra... secondo me un mese mi vedrete con i capelli. Torneranno i miei capelli lunghi perché ormai non sto andando più. Da allora, Liliana. Sì, speriamo che esca prima dell'estate, grazie Michele, aspettiamo il terzo volume con ansia, tra l'altro mi sto dando anche una mano e c'è tanta potenza. Grazie Eliana, mia seconda mamma. Allora, dai, io volevo, volevo, leggere, mh, dai, volevo leggere in, in diretta il del messaggio dell'Arcangelo Lourdes per tutti noi. Io vorrei che in questo momento, anche se non avete un libro in mano, ciao Nubia, ciao, ciao, ciao, mettete una mano, mettetevi una mano al cuore respirate e fate, fate una richiesta perché sono sicuro che la vostra richiesta sarà unica quella che uscirà dal libro, Sono sicuro. quindi fate una richiesta, concentratevi, io mi concentrerò e mi connetterò a tutti voi qui in virtuale, in diretta, e vi leggerò il messaggio che secondo me accomunirà qui tutti noi, perché vi ricordo che il caso non esiste, tutto ha un senso le persone che sono qui e che ascolteranno questo video, no? È tutto collegato, evidentemente ha bisogno di queste informazioni e spero col mio cuore di avervele, insomma, trasmesse e comunicate nel mio operato terreno. Milena, l'acchiappassogno, amo. Eh sì, sì, anch'io Milena sono pieno di acchiappassogni, quindi sono che lo spazio è grande ne è uno in ogni angolo assolutamente aiutano aiutano moltissimo questo lo, lo vedremo nella seconda puntata allora, quindi dai, dai respirate mettete una mano sul cuore un messaggio per tutti noi e chiunque vedrà questo video Arcangelo Uria sostienici in questo momento di grande trasformazione di grande evoluzione Ok. Ah, messaggio del 26 luglio 2016 quindi insomma siamo a maggio la luce sempre più si manifesterà davanti ai vostri occhi nel rendere possibile dentro al vostro cuore l'amore del Cristo Salvatore che ognuno di voi ha all'interno di sé la, be la bellezza del raggio cristico Coglietelo per assorbire la bellezza e la grandezza incondizionata che svolge il cane del cuore vostro, che in questo momento tramuterà in ognuno di voi, nel procedere al grande cambiamento con una consapevolezza maggiore di unità. Rendete comune ogni singolo tempo del presente attuale, per gioire e lasciare andare qualsiasi condizione mentale, e diventare tutt'uno con la radice. Sapere dov'era, di chi era nella terra per renderci solidi e forti, alzando frequenze verso l'alto nei cieli, dove i colori nuovi prenderanno il corretto significato per la madre terra e l'universo. Circondatevi di questo miracolo e rendetelo partecipante della vostra vita, di un cammino sereno, spirituale amorevole, in ogni passo che destineremo. Ogni giorno fondetevi in esso e vedrete che, nel cuor vostro, si stabilirà quete. E amor vostro, fidatevi dei vostri perché oggi abbiamo tutti la possibilità e avete tutti la possibilità di cambiare le cose senza l'aiuto esterno. Molte anime già stanno operando al prossimo per avvicinare energie pulite. Unite le forze per collaborare con il vostro pianeta. Semplicemente connettetevi all'interno della fede di ognuno di voi che manifesta nella sua forma. Dentro il vostro cuore nuove saranno le opportunità che la vita vi offre, vi offrirà nel comprendere varie esperienze in un cammino pieno di gioia e amor proprio. Considerate la possibilità come opportunità, non per forza come uno svantaggio, Un'esperienza che vi farà andare oltre quegli schemi di cui hanno fatto fermare e non evolvere il proprio pensiero. Ora vi avvolgo con tutto l'amore che ho, Arcangelo Uriel. Io vi ringrazio, grazie, grazie, grazie. Eh, volevo veramente intanto ringraziare tutti voi eh, per questo per questa diretta, ringrazio Vincenzo tantissimo, Imma, che mi hanno dato questa opportunità che veramente mai pensavo di, di fare. Eh, il tempo è terminato, io vi veramente vi saluto, vi abbraccio, ci vediamo eh, a fine maggio, l'evento è già pubblicato nella, nella, nella, psicologicamente nella piattaforma di Vincenzo D'Amato e anche l'evento è pubblicato nella mia pagina camminare nella luce, vi abbraccio e se volete vi aspetto il 16 maggio alle 18.30 in meditazione, farò una meditazione in Skype grazie, grazie, grazie a tutti un abbraccio di luce ciao a tutti ok, vediamo se riesco Продолжение следует...